Grazie, Nicola Pedrazzi, Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa ci mostrerà anche delle cose dal web, penso. Sì, Dunque mi pare di capire di essere l'ultimo ostacolo uh, tra questa sala e il pranzo, per cui veramente... No, no ancora ce, ancora... ce, siamo, ce sì, ne sono, ce eh, ne sono, ok. <ride> Eh, io veramente vorrei sfidare anche la, la, la stanchezza comprensibile che, eh, perché abbiamo ascoltato moltissime cose interessanti ma anche eh, stare concentrati così tanto a lungo eh, può essere complicato. Quindi risparmio eh, ovviamente ehm, l'adesione, la gratitudine che abbiamo verso questa iniziativa, l'adesione ovviamente di osservatorio a questo, questo documento che firmerò anche a nome di tutto lo staff e della direttrice Luisa Chiodi che oggi non, non, non poteva essere qui e eh, sono qui eh, non tanto eh, per parlarvi di Balcani e Caucaso dunque eh, voi sapete che il nostro portale da 17 anni è concentrato sul sud-est Europa eh, mi hanno alzato due gustosissimi palloni prima i colleghi eh, di Radio Radicale sulla Turchia e, e il collega egiziano quando ha detto che la libertà di stampa non ha confini Ecco, su questo uh, punto direi che l'Osservatorio uh, Balcani-Caucaso ha uh, una discreta esperienza e vi, vi cito due casi. Allora, tanto per cominciare, sul caso Ciumurie, ricordo ai colleghi in sala che noi abbiamo un dossier che segue costantemente il processo, un dossier aperto sull'home page del nostro sito e se eh, gentilmente la regia di sala va su sezioni e su dossier vedrete che... Mh, Esatto, Dossier, vedrete che uno dei primi è il processo a Aciumurie, eh, noi abbiamo anche corrispondenti ovviamente dalla Turchia, quindi mh, è una buona fonte, ecco, mh, non lo dico per, per orgoglio di, di, di testata ma è assolutamente uno strumento ottimo da utilizzare. Se torniamo sempre su sezioni e su dossier, eh, vediamo che per esempio eh, oltre al vertice di, del processo di Berlino un altro dossier che avevamo aperto era sulle elezioni presidenziali in Serbia. E, e qui eh, faccio due esempi sul carattere transnazionale della libertà dei media. Allora quando Alexander Vucic ha vinto le elezioni in Serbia, questo è venuto lo scorso aprile, tutti i principali quotidiani italiani hanno titolato vince l'europeista, vince il liberale e chiaramente Alexander Vucic è un, è un leader, eh, che eh, vincendo eh, diciamo emargina eh, in minoranza mette in minoranza quella che è l'estrema destra serba quindi nessuno si, eh, ovviamente si augurerebbe in Europa la vittoria dei nazionalisti serbi ciò detto eh, prima di parlare di Aleksandr Vucic come un liberale bisognerebbe conoscere come lui eh, eh, tratta con i giornalisti okay? cioè, la Serbia è un paese dove non c'è una, una libertà di stampa ed espressione come la conosciamo noi e nel momento in cui, questo è molto importante, nel momento in cui i media internazionali e quindi anche italiani parlano di Alexander Vucic come l'europeista, le, in paesi così eh, diciamo piccoli se vogliamo e periferici come i paesi balcanici immediatamente è un modo anche che loro utilizzano per legittimarsi. Su questo faccio un secondo esempio, eh, voi sapete che per esempio in Albania ci sono 3 milioni di abitanti eh, in, in Italia ci sono mezzo milione di albanesi perfettamente integrati, molti di loro hanno la doppia cittadinanza, possono votare in Albania. Il 60% si stima eh, di albanesi, comprende l'italiano, noi non abbiamo avuto la percezione dell'impatto che ha avuto, ad esempio, faccio un esempio, l'ospitata di Edi Rama, attuale primo ministro dell'Albania, da Dario Bignardi qualche anno fa. Quelle sono eventi mediatici a cui magari il telespettatore italiano non dà import importanza, ma che spostano milioni di voti. In, in un paese che è al di là dell'Adriatico e che conta 3, 3 milioni di abitanti e che ha mezzo milione di abitanti in, in Italia. Quindi eh, eh, anche il modo in cui si tratta di, eh, eh, di stati esteri eh, può, eh, può, può muovere consenso e quindi quando noi facciamo informazioni su paesi che eh, non sono il nostro dobbiamo sempre ricordarci che appunto ormai esistono opinioni pubbliche transnazionali perché siamo appunto nella cosiddetta era di internet. Proprio rendendoci conto di questo, Osservatorio ha eh, mh, diciamo, eh, iniziato a concepire il tema della libertà di espressione e di libertà di stampa in maniera transnazionale, abbiamo una rete di media partner eh, nel sud-est Europa e abbiamo eh, eh, avviato con il supporto della Commissione europea una serie di progetti che possono essere molto utili e che presento qui molto volentieri. Eh, chiedo alla regia di andare sui progetti, vedete che ce ne sono due. Il primo, abbiamo parlato ieri sera dell'importanza dei numeri, è sul data journalism, quindi un, diciamo, un giornalismo che si fonda su una corretta analisi di dati certificati e ehm, un, corretta, diciamo rigorosa, più, quanto più possibile rigorosa analisi, analisi dei numeri. E il secondo eh, progetto invece di cui vi voglio parlare riguarda appunto il media freedom. Perché, eh, all'interno di eh, questa, eh, questa sottopagina diciamo, del nostro sito, dove a sinistra trovate tutte le, se, se la regia può scorrere in basso, a sinistra trovate i nostri materiali, mentre a destra trovate notizie, sono diciamo, delle ANSA che ci arrivano in lingua originale da 14 paesi del sud-est Europa, che noi traduciamo come lingua ponte in inglese e in italiano e che sono a disposizione dei colleghi giornalisti. Ma a parte questo, se torniamo in alto, io. Eh, Tengo a presentare come strumento utile che dovrebbe essere veramente utilizzato da tutti i colleghi e eh, in questo senso siamo grati anche di essere qui perché noi essendo un piccolo media con sede in Trentino a volte eh, siamo comunque scollegati dalla realtà giornalistica della capitale. No? Quindi eh, che cos'è il Resource Center sulla libertà dei media? Ci clicchiamo sopra. È un collettore eh, di contenuti e di risorse legati a tutte le tematiche che ho sentito nominare qui tra ieri e oggi quindi veramente penso che sia utile e eh, significativa eh, questa, questa presentazione non perché la faccio io ma perché è uno strumento per tutti noi eh, molto spesso eh, le eh, informazioni sono sparse sul web soprattutto le informazioni su internet eh, quello che è difficile è contestualizzarle e questo portale che chiedo alla regia di scorrere in basso a parte le Esatto, Questo portale fa esattamente questo, Se noi, è in inglese ovviamente perché serve anche a eh, provincializzare un'altra esigenza che è emersa nel dibattito italiano spesso rispetto a queste tematiche. Se clicchiamo browse by topics, quindi cerchiamo risorse su eh, le tematiche di cui, di cui abbiamo parlato oggi, voi vedete che noi abbiamo creato una serie di etichette, che rimandano a un numero di risorse d'alto livello, certificate, il più possibile attendibili, che abbiamo selezionato e che noi cataloghiamo su questo resource center per, messer, per mettere a disposizione, contestualizzandole ovviamente, del più ampio pubblico possibile. Se andiamo su hate speech, che è eh, l'argomento diciamo, di, di questo panel di discussione, eh, basta cliccare su hate speech e vedrete che abbiamo già catalogato perché esiste eh, risorse esiste da poco poco meno di due anni per cui è un lavoro in corso e un altro motivo per cui tenevo a presentarlo è perché qualora voi abbiate materiali utili è importantissimo per noi inserirli qui su hate speech abbiamo 43 risorse che possono essere manuali, report codici deontologici non solamente italiani ma diciamo di tutta la media community e risorse legali iniziative, stakeholders, noi cataloghiamo tutto questo in maniera che mettiamo che un giorno un collega debba fare una conferenza su che cos'è dal punto di vista de deontologico il discorso d'odio e magari non si vuole limitare a citare il fatto che appunto la nostra Presidente della Camera è presa di mira su Facebook, può andare eh, a, eh, per esempio c'è una risorsa che si chiama A Toolkit, Hate Speech Explained, che controllavo ieri sera perché mi chiedevo quali fossero le cose più interessanti, se la regia può cliccarci sopra, no, sotto a toolkit, esatto, quello, e, e vedete cosa facciamo noi, noi mettiamo la copertina del report e lo digeriamo nel senso che ehm, creiamo un, un abstract che fa immediatamente capire al lettore di cosa parliamo, e eh, l'utente può scegliere se scaricare o meno questo, eh, questo documento e se navigarlo questo ovviamente lo facciamo eh, con, ogni, con ogni risorsa se per esempio in altro cerchiamo articolo, 30, articolo 21 gli articoli 31 erano una band della mia infanzia articolo 21 eh, ecco, ecco, siete catalogati come stakeholders per esempio, clicchiamoci sopra mettiamo che un collega francese volesse ecco questo è il link ovviamente, ma se torniamo indietro, mettiamo che un collega, è proprio, bisogna cliccare esatto lì sopra, in questo caso essendo uno stakeholder c'è una piccola descrizione, l'indirizzo e i contatti, il rimando ovviamente al, al sito come avete visto, e eh, que, questo approccio di condivisione è una cosa che noi applichiamo sia con appunto, materiale produzione, intellettuale sia con eh, associazioni di qualsiasi paese che si occupano di libertà di media e di informazione chiudo mostrandovi come potete partecipare a questo strumento, se torniamo nella home del resource center per favore eh, la regia dovrebbe scorrere giù ecco c'è banalmente share your content mettiamo che eh, voi tornando in treno stasera ripensando a a questo al mio intervento, mi, mi illudo, voi vi, vi ricordiate che di recente avete eh, letto qualcosa che, eh, che, avete ritenuto, che avete ritenuto rilevante e che vorreste condividere con una comunità che si occupa di questi temi. Voi potete molto semplicemente segnalare il link attraverso questa nostra piattaforma di crowdsourcing e il nostro staff e la nostra redazione provvederà a caricare su resource center e a diffondere attraverso i nostri social. Mi dispiace, sono stato lungo e vi ringrazio dell'attenzione.